A tutti, oggi voglio illustrarvi alcune funzioni nascoste del nostro Messier Chusing Connect. Si tratta di alcune importanti funzioni di diagnostica che possono risultarvi utili in caso avesse dei malfunzionamenti eh, sulla parte diciamo touch sullo schermo o sulla parte audio eh, del vostro apparecchio. Eh, L'accesso a questo menu di diagnostica avviene tramite il menu impostazioni in alto a destra che già conoscete, quindi eh, premia lo premiamo e andiamo poi a selezionare selezionare la parte uh, la terza voce quindi informazioni sul il tuo Messier Cusing Connect a questo punto si apre questa schermata che avete utilizzato nel momento della vostra connessione al wifi cliccate a questo punto ripetutamente la seconda voce si apre questo menu a tendina con una serie di voci e vi faccio vedere la prima manual mod, quindi un test di diagnostica manuale si apre questa schermata dove ci sono una serie di rettangolini verdi che vanno ad esaminare la funzionalità delle varie, mh, delle varie funzioni proprio del nostro apparecchio. La prima è, c'è scritto K ed è un K test. Vi faccio vedere a partire dalle ultime uh, tre voci. Uh, vanno a verificare la funzionalità della nostra manopola. Quindi tar left, gira a sinistra la voce si deseleziona, scompare, quindi significa che è andato a buon fine il test. Gira a destra, girato a destra la mia manopola, il test è andato a buon fine. Premi la manopola, quindi premiamo e vediamo che anche qui è andato tutto a buon fine. Torniamo al menu precedente. Andiamo ad, uh, ad indagare il nostro lcd quindi il nostro schermo automaticamente cambierà colore e ci dirà poi se il test è superato se compaiono tutti i principali colori il nostro test è a posto posso quindi selezionare pass andiamo a uh, selezionare la voce backlight quindi la funzione la luminosità dello schermo diciamo anche qui diciamo che lo schermo Uh, oscilla tra la pochissima luce e tantissima uh, luce eh, quindi se uh, diciamo si verifica uh, questo cambiamento di luminosità possiamo dire che il nostro test è passato andiamo a verificare la voce bluetooth ci indica che c'è questa uh, questo indirizzo bluetooth andiamo a verificare la luce led e possiamo diciamo selezionare una, una luminosità più o meno elevata per la luce rossa quindi se andiamo verso il basso scusate uh, led light stavo facendo con la luce rossa se andiamo verso il basso andiamo a diminuire la luminosità della nostra manopola se andiamo verso l'alto andiamo ad aumentarla Anche così lo stesso per la verde bassa e alta luminosità per la bianca bassa e alta luminosità diciamo che il test ha funzionato poi abbiamo la funzionalità del touchscreen quindi ci chiede di cliccare in diversi punti dello schermo per testare che funzioni tutto l'intero intero schermo possiamo dire anche qui che il test è passato speaker andiamo a verificare che il microfono che scusate che si sì, il microfono in uscita funzioni poi c'è la funzionalità del microfono in ingresso quindi vedete che i decibel oscillano a seconda che ci sia la mia voce o il silenzio e possiamo dire che è funzionante anche questo il wifi dove ci sono tutte le reti a cui è possibile connettere il nostro connetto, e poi questa funzione qui del chip possiamo poi avere anche un report del test che abbiamo appena fatto vedete ci sono tutte le voci che vi ho fatto vedere prima e se diciamo, abbiamo passato il test oppure se il test è fallito andiamo indietro Vediamo le informazioni sulla versione del nostro apparecchio, sono tutte riportate qui. Andiamo ancora indietro. Andiamo a vedere questa voce. Ci consente di settare in maniera corretta alcune funzioni del nostro Connect, come ad esempio quelle legate al peso con questa funzione qui, la prima, che ci chiede di pesare un chilogrammo di, di prodotto e andare così a calibrare il peso in maniera corretta. Poi ci chiede di fare un test uh, mettendo ad esempio um, delle funzioni specifiche del nostro connet come il tempo i minuti la velocità di dare il via al test e di, veri di verificarne poi gli esiti ci sono le funzioni di download il test del wifi che io adesso non vado a fare per velocità le funzioni legate alla tara, alla correttezza della tara e poi activation quando avete settato in maniera corretta tutte queste funzioni le potete attivare in modo che sia tutto settato alla perfezione l'ultima uh, voce è questa qui che ci dà un report seriale, un test report seriale della, della macchina A questo punto, io dico di sì perché in realtà non ho settato nulla, ma voi se avete fatto delle modifiche dovete settare in base a quello che avete fatto, e vi faccio vedere un'ultima cosa, sempre a partire dal menu impostazioni. Andate sempre sulla terza voce, quella che abbiamo selezionato prima, ma questa volta andate a cliccare ripetutamente sulla terza voce dell'elenco. C'è la, uh, la pagina dell'aggiornamento di sistema. Potete qui controllare la vostra versione, se è aggiornata o meno. Io clicco, attendo il risultato del test, mi arriva la notifica che mi dice che la, uh, la versione attuale è la più recente e quindi diciamo, la, il mio cornetto è a posto. L'ultima cosa che vi voglio far vedere è, in caso aveste bisogno di reperire il numero di serie, oltre ad avere qui il numero scritto, potete cliccando più volte avere il vostro QR code. Sotto, come vedete, c'è anche la possibilità di cercare aggiornamenti. Spero che la mia spiegazione vi sia stata utile, che queste impostazioni um, possano aiutar, aiutarvi a risolvere magari dei semplici problemi che avete con la vostra macchina, con il vostro robot da cucina. Vi invito ad iscrivervi al nostro gruppo Facebook Messier In Connect Plus Italia, vi invito inoltre a seguirmi sempre su questo canale YouTube In Cucina con Messier e buona cucina a tutti!